nuovo video tutorial mostrò come realizzare questa semplicissima maglietta che io ho deciso di chiamare maglietta Maria Antonietta il filato che ho utilizzato in realtà sono due che ho già utilizzato le scorse estate e sono il Jacqueline della Mondial che vi ricordo che ha un percentuale di, mi sembra, no, vado a leggere, eccomi, 75% cotone, 15% microfibra PL, 8% microfibra PA, 2% poliestere mentre l'altro cotone che ho deciso di, lizza, di utilizzare è il fior di cotone con il lame che è 98% cotone e 2% lame come potete vedere è una maglia veramente molto luccicosa e particolare ed elegante per poterla realizzare e questa è una taglia S io ho utilizzato 200 grammi del fior di cotone lame 150 grammi del eh, jacqueline come sempre in descrizione vi lascio il link ad entrambi i due eh, filati che trovate sul sito un Centano un da cui potete trovare sia questi colori che anche altri io vi direi che potete anche eh, Um, optare per un bel uh, blu alternato al verde che secondo me sarebbe uno bello stacco e eh, renderebbe la maglia ancora più particolare per quanto riguarda comunque le taglie più grandi il, vi ricordo che il fior di cotone viene comunque venduto a pacco quindi un pacco uh, per tutte e eh, va benissimo però se si taglia siete, e se vi avanza non mi preoccupate perché io comunque ho intenzione di utilizzarlo ancora quest'estate il fior di cotone la me quindi potete sempre usarlo e vi ricordo che, comunque l'anno scorso io ho fatto una bella stola con i fiori di cotone l'amico eh, celeste. Quindi potreste usarlo per fare qualche sola anche voi con quello che vi rimane o un'altra maglia abbinando fior di cotone tipo albaci rubati che verrebbe comunque perfetta Mentre The Jacqueline vi consiglio per una taglia M di andare a prendere almeno 4 gomitoli per una taglia L 5 gomitoli Se siete una taglia S e volete fare le maniche più larghe vi occorrono comunque 4 gomitoli perché io del terzo gomitolo me è avanzato veramente pochissimo quindi non riuscireste a fare le maglie lunghe Per quanto riguarda l'uncinetto ho usato sempre solo l'uncinetto del 3 e mezzo La lavorazione è semplicissima sono tre giri che vanno sempre ripetuti quindi come potete vedere la maglia è forata però è particolare quindi non è che si noti tantissimo soprattutto se sotto mettete come ho fatto io un top che richiama uno dei colori utilizzati e um, una volta fatto questa lavorazione in tondo da sotto eh, si va a separare la parte dietro dalla parte avanti si cuciono le spalle e si vanno a fare le maniche le maniche sono anche esse molto semplici perché ho fatto lo stesso motivo eh, della um, nel corpo della maglia solo che li ho rifiniti con questo bordino molto ondulato per quanto riguarda invece questo scollo che vedete io in realtà ho fatto poi mi è avanzato il filato della jacqueline mi sono tirata un filo di circa un metro e mezzo e l'ho fatto passare non vi preoccupate nel video vi mostro come l'ho fatto passare tra le strisce del, della mia maglia sono andata a tirare e ho fatto un piccolo fiocco a cui poi sotto ho appeso queste due perline che mi erano cadute da un bracciale quindi ho deciso di riutilizzarle in questa maniera così abbiamo una maglia che ha questo scollo di particolare queste piegature, piegature qui sul davanti e eh, questo effetto orlato sotto avrei potuto fare anche l'effetto orlato eh, sotto proprio la maglia ma poi mi insultava troppo stile bambolina e quindi volevo rimanere più su uno stile elegante è un po retro ma neanche tantissimo infatti nome Antonietta l'ho ripreso dalla uh, regina di Francia perché mi pareva giusto chiamarla così mi ricordo che aveva in un ritratto appunto una manica con questo tipo di sbalzo qui sotto detto ciò spero che anche questa maglia molto tranquilla molto simpatica molto carina uh, vi piaccia che desideri realizzarla e se è così mi raccomando poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook concentrando venerza con o sul gruppo Facebook la libertà di un e speruzzare oppure come sapete mi potete taggare sempre su Instagram dove mi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 Per realizzare la nostra maglia io utilizzerò due filati il fior di cotone che è questo del colore panna o bianco in realtà sembra più è un panna, è con il lame all'interno a cui alternerò il filato jacqueline che è, ho scelto questo colore che è il numero vado a leggere 590 che come potete vedere sono due colori che insieme si abbinano tantissimo e mi piace proprio sapete abbinare filati diversi ma che comunque un po si abbinano e come spesso restiamo stiamo lì io lavorerò con un centro numero tre e mezzo e la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 2 quindi io ho montato 140 catenelle. però mi raccomando, per una taglia più grande, quindi una S, una M, una L oppure anche una S che volete, però sia più morbida, allora una S un po' più morbida, io direi andate a montare massimo 10 catenelle in più. Per una taglia M, io direi che dovete andare a montare un 20-24 catenelle in più. Per una taglia L, andate a montare almeno 40 catenelle in più. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro. Io la farò la lavorazione che andiamo a fare si ottiene facendo tre giri. Io farò i primi due giri con questo filato e poi l'ultimo giro con il Jacqueline. Quindi, andiamo subito a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Catenella di separazione salto, una catenella, entro una successiva e ricomincio da capo. Quindi, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia alta catenella di separazione salto una catenella e ricomincio da capo quindi entro nella seconda e vado a fare una maglia alta catenella di separazione e ricomincio quindi vedete una lavorazione semplicissima si fa una maglia alta una catenella di separazione si salta una maglia di una catenella di base si entra nella successiva e si va a fare una maglia alta quindi devo fare questo per tutto il mio primo giro sto per terminare il primo giro ho fatto la catenella entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima secondo giro uguale al primo andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta catenella di separazione andiamo dove abbiamo la maglia alta andiamo a fare una maglia alta catenella di separazione maglia alta successive di nuovo andiamo a fare una maglia alta catenella e così via Dobbiamo fare questo per tutto il nostro secondo giro. Sto per terminare anche il secondo giro, ho fatto la catenella, entro nella terza catenella iniziale, e vado a fare una maglia bassissima. Ora, senza spezzare il filo, mi aggancio con il filo dell'altro filato e vado a fare il mio terzo giro. Quindi mi aggancio in questa maniera, tiro il filo, rientro dentro, e vado a fare una maglia bassissima per agganciarmi e adesso posso continuare a lavorare solo ed esclusivamente con il filato del, eh, del jacqueline almeno per questo giro perché poi come vi ho detto sono tre giri quindi poi ricomincerò dal primo in questo caso quindi ricomincerò poi con il fior di cotone quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta una maglia alta nell'archetto di una catenella e si ricomincia da capo una maglia alta dove abbiamo la maglia alta una maglia alta dove abbiamo l'archetto di una catenella, una maglia alta dove abbiamo la maglia alta, una maglia alta dove abbiamo l'archetto di una catenella. E si continua così per tutto il terzo giro. Terminato il terzo giro vi farò vedere come riprendo di nuovo a lavorare con il fior di cotone e ricominciare quindi dal primo giro. Sto per terminare il terzo giro, ho fatto quindi l'ultima maglia alta, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima e adesso come vi ho detto si ricomincia dal primo giro, quindi abbandono il filo del Jacqueline, recupero il filo del um, fior di cotone me e vado a fare le mie 3 catenelle, 1, 2, 3 catenella di separazione, salto una maglia alta, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta catenella di separazione, salto una maglia alta, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Quindi molto molto semplice, questi sono i giri che andremo sempre a ripetere fino alla lunghezza desiderata. E una volta arrivati agli scalfi vi farò vedere come dividere la parte dietro la parte avanti e poi lavoreremo fino a fare le spalle, fino ad arrivare alle spalle. Sono arrivata all'altezza degli scalfi, ho ripetuto il motivo per 14 volte e poi ho ricominciato il, quinto, il quindicesimo motivo facendo il primo giro e mi sono fermata per poter mettere i marcatori e separare quindi la parte dietro dalla parte avanti. Per fare ciò io sono andata a contare le mie maglie alte e ne ho un totale di 70, quindi ne ho messe 35 dietro, 35 davanti e quindi il marcatore tra la prima e l'ultima davanti e dietro. Mi mi raccomando, se voi avete un numero dispari, quello dispari, cioè quindi la maglia alta dispari, va sempre messa sul davanti ripeto, quindi ho ripetuto il motivo 14 volte, ho ricominciato il quindicesimo motivo facendo il primo giro e poi sono andata a mettere i marcatori ho contato le maglie alte ne ho 70 quindi 35 dietro 35 avanti andando a mettere i marcatori dove ho la catenella che mi separa le prima e l'ultima maglia del davanti e del dietro detto ciò io continuo a lavorare normalmente il mio giro, solo che adesso naturalmente andremo a fare i giri di andata e ritorno ma i giri sono sempre 3, uno l'ho già fatto quindi adesso vado a fare il secondo in modo tale da farvi vedere come iniziare e come finire il nostro, i nostri giri e poi andremo avanti così fino ad arrivare all'altezza delle spalle sia avanti naturalmente che dietro e poi andremo a fare le maniche quindi vado a iniziare a fare il mio secondo giro usando sempre solo in questo momento il fior di cotone e vado quindi a fare le 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta la catenella di separazione vado dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia alta catenella di separazione e continuo così per tutto il mio secondo giro terminato il secondo giro vi farò vedere appunto come terminarlo e come iniziare poi il terzo sto terminando il secondo giro e quindi vado a fare la mia ultima maglia alta nella maglia alta prima del marcatore e adesso mi giro con la lavorazione mi aggancio con l'altro filo che vi ricordate che io il giro di maglie alte lo sto facendo con un filato diverso che è il Jacalin quindi mi aggancio E di nuovo, una volta agganciato mi con il filo, vado a fare i miei 3 catenelle che sono mia prima maglia alta. E poi una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella. Una maglia alta dove ho la maglia alta e continuo così. Poi naturalmente tornerò a lavorare di nuovo con il fior di cotone. E poi di nuovo con il mio. Jacqueline quindi alternando sempre i miei tre giri fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Vi dirò naturalmente quante volte ho ripetuto il giro, quanto sono andata a cucire le spalle, poi ci occuperemo delle maniche. Ho terminato anche gli scalfi, ho ripetuto il motivo quattro volte. In realtà oh, stavo iniziando il quinto quindi il primo secondo terzo e il quarto ripetendo sempre che sono tre giri e poi rifatto i due giri del, del quinto motivo quindi diciamo che ho ripetuto quindi quattro volte il motivo e poi ho fatto due giri dell'ultimo motivo sia avanti che dietro e sono andata a cucire di poco perché io voglio uno scollo bello largo che possa un po scivolare con lasciandomi una spalla un po scoperta quindi ho cucito soltanto le prime 6 maglie alte da, le, da entrambi i lati adesso possiamo andare a fare quindi le nostre maniche per realizzare lo scalfo faremo lo stesso punto della maglia, solo che partiremo dal giro di maglie alte in modo tale da coprire tutti i fili con cui abbiamo cambiato ogni volta il colore. Quindi io mi aggancio qui in basso dove ho l'archetto che mi separava le maglie alte lavorate, mi aggancio con il filo. vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta vado dove ho la maglia alta qui e vado a fare una maglia alta e poi inizio una maglia alta dove ho la maglia alta orizzontale cercando di prendere i fili in modo tale da nasconderli e poi tagliare gli eccessivi con, il, uh, con la forbice e poi vado a fare una maglia alta tra l'incrocio delle due maglie alte in questa maniera e ancora maglia alta della maglia alto orizzontale, maglia alta dove ho l'incrocio tra le due maglie alte e continuo così quindi per tutto il mio giro. Mi raccomando, se dovete stringere la manica perché forse così vi viene troppo larga o se la dovete allargare, allora se dovete stringerla, Casomai ogni tanto saltate la maglia alta da fare tra le due maglie alte, ma tenete presente che voi alla fine dovete trovarvi con un numero pari di maglie alte per poter fare poi il giro successivo, che è la maglia alta separata da una catenella. Mentre se dovete fare allargarla perché altrimenti viene troppo stretto, dove avete la maglia alta orizzontale, invece di una ogni tanto fate due maglie alte in questa maniera potete andare ad allargare o stringere la manica se lo scalfo è troppo stretto o troppo largo. Detto ciò, io adesso continuerò a fare tutto il. Giro, e poi come sempre farò rivedere come rifare il secondo giro. Ripeto: i giri sono sempre i tre, solo che sono invertiti. Il primo giro adesso è quello delle maglie alte, i due giri successivi sono quella della maglia alta, separati da una catenella allora ho terminato il mio giro quindi adesso passerò a lavorare il secondo giro quindi cambierò di nuovo filato andrò a lavorare col fior di cotone e faremo i due giri vi ricordo sempre 3 catenelle una catenella di separazione e maglia alta per iniziare e poi sempre catenella e maglia alta Ora vi continuerò così, vi farò sapere alla fine quante volte ho fatto il giro, io non voglio una manica lunga, la voglio a tre quarti e uh, quindi vi farò sapere quante volte ho fatto il motivo e come vado a fare poi il bordino della manica. Ho terminato la mia prima manica, ho ripetuto il motivo per 8 volte. Quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, scusatemi, per nove volte. E nell'ultimo giro poi sono andata a fare questo bordino un po' sbarazzino per realizzarlo è semplicissimo, si vanno a fare due maglie alte sopra la maglia alta. 3 maglie alte nell'archetto di una catenella questo per permettere appunto di avere questo ehm, motivo ondulato e io ho fatto solo un giro voi però se lo volete fare anche più lungo potete mettere fare anche un altro giro sopra ma io preferisco lasciarlo così semplice come adesso andrò a fare anche l'altra manica e poi vi farò vedere come andare ad abbellire anche il collo terminate entrambe le mani che vi faccio vedere come andare a rifinire il collo in realtà non andremo a fare un bordino ma andremo a stringere la lavorazione in questa maniera ho fatto oh, mi sono presa circa un metro e mezzo del filato del jacqueline mi sono andata a contare le maglie alte libere qui sul davanti in modo da andare proprio al centro e a quel punto ho fatto passare il filo vedete aspetta ve lo tiro un po' così lo vedete fatto passare due capi scendendo ora alzo un po così ecco vedete in modo tale da far scendere il filo sia da questo lato che da quest'altro e ho fatto questo per 1 2 3 4 5 motivi una volta fatto ciò si tira in questa maniera e si ferma il filo un bel fiocco naturalmente potete anche non usare lo jacqueline ma usare il fior di cotone o magari usarli tutti e due per avere un fiocco più eh, che si vede di più io volevo un fiocco che si notasse poco quindi mi va bene comunque che sia questo del jacqueline ecco Vedete? In questo modo abbiamo creato uno scollo a V pieghettato qui sul davanti che rende la maglia ancora più particolare e carina e naturalmente voi potete scendere anche di più di cinque motivi se volete il collo lo scollo un po' più profondo, però non scendete troppo perché altrimenti poi vi fa difetto sulle spalle. Quindi cinque motivi per me vanno benissimo. Quindi ricordate, passate tra una cioè fate passare il filo qui e lo fate uscire da quest'altra parte e in modo tale che avete poi come vi ho fatto vedere questi due fili che pendono Tirate e poi fate il fiocco in questa maniera quindi la mia maglia adesso è terminata